allora, abbiate pazienza, ok, ok, sa prova, benissimo, ok, benissimo, allora, vogliamo dare inizio a questo, come dire, a questo nuovo video, benissimo un video molto molto molto importante allora chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi dopo come dire breve tempo perché insomma in questi giorni stiamo facendo molti video perché appunto come già detto non stiamo lavorando perché siamo in ferie Bene. e quindi vogliamo fare un ulteriore video quindi come già detto nel video, o uno, uh, uno, dei video precedenti. Allora, uno dei video precedenti, abbiamo presentato un aspetto molto importante per quanto riguarda il mondo dell'ognosticismo. A proposito, ricordo che per chi non mi conosce, il mio nome è Alessio Evangelisti. Fammi vedere se mi trovo in privato. Sì, allora sto lavorando in streaming. Quindi il, il mio nome, il streaming ma privato, il mio nome è Alessio Evangelisti. Bene, E quindi vogliamo proseguire il discorso sullo Questo è molto importante perché dobbiamo capire che il nemico della Chiesa di Gesù Cristo, numero uno, in primis, proprio il primo nemico che lo troviamo fin, presente fin dalle prime pagine della parola di Dio, è proprio lo gnosticismo. Quindi noi abbiamo parlato di molte cose. Nel video precedente abbiamo parlato no, della triade eh, greca, insomma, della, della vecchia filosofia, ovvero eh, Socrate, Platone e Aristotele. Poi da lì, con Aristotele, arriviamo alla metafisica e poi, insomma, contestualmente c'è sempre stato, eh, è sempre stato presente il discorso ebraico, ovvero quindi la cabalà a fianco la cabalà si trova il talmud e così via eh, discorrendo benissimo allora in sottofondo sul diciamo sul, sul vostro desktop a destra trovate un nostro video che si chiama i dieci comandamenti il decalogo sotto ci abbiamo messo insomma sono io che parlo ma ho tolto l'audio e ho lasciato una sorta di carto animato cartone animato, insomma, basato appunto su Mosè, e perché insomma siamo in tema, oggi parleremo dell'antico Egitto. Quindi abbiamo parlato, insomma, di come Socrate tira fuori alcune, alcune, alcune verità che effettivamente se poi noi, come già abbiamo detto già da molto tempo nei nostri video, insomma non è che la cosa nasce lì, la cosa nasce, l'agnosi, l'ognosticismo, quando nasce? L'ognosticismo nasce con il peccato. Praticamente io qui eh, ho la mia Bibbia, eccola qua, praticamente noi troviamo okay, il serpentaccio nella Genesi che si rivolge a Eva e gli, gli dice eh, ascolta se tu mangi questo frutto no? sarai come Dio ecco qui diventerai Dio in poche parole l'agnosi è questo lo ha detto anche Socrate la verità dove si trova? la verità si trova dentro di te per trovare la verità quindi devi andare a cercare dentro di te okay. e tu sei una sorta di Dio e così via discorrendo poi appunto arriverà Platone porterà Uh, anche lui questo discorso in maniera un pochino diversa, poi verrà Aristotele, porrà la metafisica, dirà la parola, eccola qua, questa è la parola, la parola come dire, ha eh, la forza no? di passare dalla potenza all'atto, quindi in potenza tu sei questo, in atto puoi diventare questo, tutto ciò è stato introdotto nella Chiesa di Gesù Cristo. Mi fermo qua. C'è il video dedicato, lo potete andare a vedere. Ora, quello che io vorrei come dire, eh, farvi notare è che tutta questa roba qua non è che comincia, che comincia, come già detto in molti video, non è che comincia con Socrate, con Platone, con Aristotele e così via discorrendo. Sì, noi abbiamo sempre detto no, che tutto nasce con lo stesso peccato. Quindi come il peccato arriva nasce tutto questo. Infatti l'agnosi è la prima cosa che il nemico fa entrare, ok? Nel, eh, diciamo, nel cuore traviato, ormai malato, dell'essere umano. Ma questa roba qua la troviamo proprio abantico, abantico, abantico, proprio nella cultura egizia. E quindi noi adesso andremo a vedere quello che la cultura egizia diceva. Tutto questo che noi vedremo poi arriverà fino ai nostri giorni e vedremo come ai nostri giorni tutto questo è stato infiltrato nelle nostre appunto file nelle nostre schiere nei nostri movimenti pseudo evangelici pseudo apostolici eccetera eccetera eccetera quindi tutto questo è molto importante noi dobbiamo capire come, eh, come funziona tutto questo allora eh, il cristianesimo agli inizi diciamo che poté distruggere ok? gli ultimi sacerdoti egizi, proprio li distrusse. Ora però li distrusse in senso lato perché le idee restarono e non solo restarono ma come già detto presero piede, solo che cambiarono eh, cambiarono volto, ma di questo ne parleremo dopo, verso, verso la seconda metà del presente video. Insomma, nell'antico Egitto esisteva una sorta di triade, così come troviamo una sorta di triade nel, diciamo nei pensatori filosofici, okay? nell'antico eh, Egitto esisteva una sorta di triade però come divinità. Abbiamo fatto anche un video dedicato per smentire Mauro Bellino il quale ha detto che tutta la storia di Gesù si troverebbe eh, descritta nei racconti eh, allegorici dell'antico Egitto. Tutto questo è falso, ha detto una marea di frottole, si è inventato tutto, non è vero nulla, abbiamo proprio smentito tutto. Ora però vogliamo raccontarvi le cose come stanno, ora non parleremo di questo, c'è il video dedicato. Casomai dopo ve lo lasciamo giù in descrizione. Ora... Nell'antico Egitto c'era una, una sorta di trinità, questa sorta di trinità posava su tre personaggi. Il primo personaggio era Osiride, Osiride aveva una moglie che si chiamava eh, Isis e Isis aveva un figlio che si chiamava Horus, questa era diciamo la trinità. La, la cosiddetta trinità egizia, erano come dire le divinità eh, principali ovviamente insieme anche al dio sole, il sole era importantissimo, benissimo, ora il culto egizio posava tutto su, eh, sull'iniziazione, praticamente tu dovevi essere iniziato, solamente la persona che veniva iniziata aveva accesso okay, a questa gnosi, ovvero conoscenza, benedetto il nome del Signore. Ora, la ricerca eh, dell'agnosi era appunto la ricerca della conoscenza. Ora, la ricerca dell'agnosi, dicevano gli antichi Egitti, ci portava a doverla eh, anche loro, come appunto Socrate diceva, loro sono stati proprio, molto migliaia di anni prima di Socrate, sono stati quelli che hanno detto che bisogna cercarla nel posto giusto. Dove si trova questa conoscenza, dove sta la verità, dove sta la verità sta nel nostro cuore, perché nel nostro cuore risiede intrinseca la divinità. Quindi nel nostro cuore c'è tutto, eh, nel nostro cuore troviamo la speranza la verità, troviamo la risposta, troviamo la via per la risurrezione e quindi abbiamo la speranza della vita eterna. Tutto gira intorno a questo, ma è un pochino più architettato. Adesso lo vogliamo vedere man mano. Allora, quindi, eh, nel, nei primi, diciamo, nei primissimi secoli del cristianesimo, ok, questi qua, eh, che queste, queste idee iniziano a serpeggiare eh, nella Chiesa di Gesù Cristo, okay? Queste idee com cominciano attraverso degli uomini chiamati in più modi, ovvero i catari, i templari, i gnostici, e poi più avanti arriverà la filosofia ermetica, poi verrà l'epoca eh, le, rinascimentale e lì nasceranno nuove, diciamo, nuove forme che poi vedremo, tra cui diciamo, l'ultimo quadro è quello appunto dei Rosa Croce, della massoneria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i moderni architetti ermetici nello specifico nasceranno appunto eh, ovvero prenderanno forza più che nasceranno intorno al 1460 ma di questo ne parleremo uh, dopo eh, tutta, tutta questa gente che abbraccia come dire questi, questi movimenti questi, questi questi movimenti satanici al 100% è gente molto potente si trova all'apice del potere è talmente potente che una infinità di città sono state costruite seguendo determinate simbologie, vedi Washington, vedi Parigi, eccetera, eccetera, eccetera, ma la stessa città di Roma, lo stesso Vaticano, non ne è esente. Quindi sono riusciti a, a costruire le città in virtù delle costellazioni e molte altre cose, così esattamente come hanno fatto gli antichi egizi. Sa, prova, bene. Ora. La ricerca intuitiva era la spiritualità per gli antichi Egitti. Bene, il re Osiris, secondo la loro credenza, questo re doveva attraversare la via Lattea, la quale veniva rappresentata sulla Terra dal Nilo. Perché era, il, era la Via Lattea, era il Nilo Celestiale, infatti era tutto ben allineato, le stesse piramidi poi verranno costruite in maniera da essere allineate con delle costellazioni, nello specifico la costellazione di Orione, che è la, la parola di Dio. Ehm, nomina questa costellazione. Bene, tre volte, almeno tre volte la nomina. Quindi doveva, il re Osiris, doveva attraversare, eh, diciamo, questa via Lattea, ok? Passare per, ovvero il Nilo Celeste, per arrivare a eh, Orione. Benissimo. Ora, a, diciamo, 3.000 anni avanti Cristo, circa, esisteva in Egitto una città chiamata Eliopoli, molto importante, era la più sacra, eh, diciamo, dell'impero, eh, diciamo, di dell'impero egizio di quel momento. Bene, in questa, in quella città si trovava un tempio, che era il tempio al Dio Sole, che si chiamava Ra. Bene, e come dire, il tempio di Fenix, anche, anche questo nome è molto importante, a proposito. Quindi, in questa città, chiamata appunto Eliopoli, vi passarono molti personaggi per andare a imparare queste arti segrete sataniche. Come già detto, gli eh, antichi filosofi greci eh, non sono stati esenti, infatti non è che loro hanno tirato tutto quello che hanno detto dall'asso della manica, ovvero l'hanno appunto appreso dal, come dire dalla cultura egizia antica gente come Platone come Pitagora come Solone sono andati in questa città Eliopoli per poter imparare queste arti magiche molto potenti infatti nell'antichità i due grandi imperi per eccellenza per quanto riguarda il satanismo ovvero l'ognosticismo perché di questo alla fine si tratta sono stati Egitto in primis e poi Babilonia ma adesso ci vogliamo fossilizzare, sul, diciamo, sull'Egitto. Bene, quindi, i saggi dotti di Eliopoli erano dei personaggi molto importanti, erano talmente importanti che erano secondi solo a Faraone. Essi erano costruttori, erano maghi, erano astronomi e quant'altro. Infatti oggi i massoni vengono chiamati appunto i muratori, i costruttori, e così via discorre. Ci fu un, uno di questi personaggi, appunto, questi cosiddetti muratori, che era chiamato Ingiotep. Non so se l'ho pronunciato bene, perdonatemi. Ingiotep. fu uno di loro, fu molto famoso, talmente tanto che fu venerato addirittura dagli antichi greci. Ecco. Quindi. Veniva adorato dagli antichi greci, anche se non veniva chiamato Ingiutep, va, ma veniva denominato Sculappio ed era eh, definito il padre della medicina, conosciuto come architetto della grande piramide. Bene, infatti tutto quello che hanno fatto, eh, come dire, gli antichi egizi era tutto allineato secondo le costellazioni, in particolare Orione e Sirio. Per gli egizi Orione era eh, Osiris il dio dell'aldilà ed era relazionato appunto con, con, le, con le piramidi. Quindi abbiamo insomma questa, questa sorta di trinità, Osiris, eh, Isis e Horus. Bene, in tutta questa storia l'obelisco rappresentava il membro maschile. Ecco perché tutti questi, diciamo, eh, ambienti sono ossessionati, anche se non lo palesano, ma sono ossessionati diciamo con, il, con, con la sessualità, ecco perché fanno molti riti, molti riti strani, e proprio in virtù del fatto che attraverso diciamo, questi atti licenziosi possono eh, arrivare a ottenere più potere e così via discorrendo. Bene, andiamo avanti. Da Isis, come dire, eh, da Isis che sarebbe la, la moglie di Osiris, mh, poi si passerà a nuove, a nuove figure, come la, la stessa scrittura ci dice, no? che voi adorate, questo è scritto in Geremia, voi adorate, la regina del cielo viene chiamata, quindi noi troviamo sempre questa donna presente nella storia, diciamo, uh, di tutti questi movimenti uh, satanici. Ecco qui che oggi il cattolicesimo ha sostituito appunto questa Isis, questa regina del cielo, con la figura di Maria. Questo è molto importante. Bene, ora, tutta questa gente praticamente che diceva che eh, il, il, come dire, eh, il Dio cioè dentro di te, si trova questa scintilla ed è un, una scintilla divina e si può riuscire a capire come va accesa questa scintilla divina attraverso eh, unicamente, solamente, tassativamente dei riti, sono dei riti di iniziazione, quindi solamente gli iniziati possono accendere questa scintilla divina. Una volta che questa eh, scintilla divina viene accesa inizia un percorso, è un percorso spirituale che ti permette appunto di arrivare addirittura a essere Dio, a essere come Dio e quindi ti andrai un domani a plasmare nel cosmos così come insegna appunto l'agnosi ovvero molti movimenti gnostici insegnano proprio tutto questo e quindi la verità assolutamente si trova dentro di te. Benissimo. Infatti ci sono degli scritti religiosi dentro una di queste piramidi che sono praticamente riconosciuti come gli scritti più famosi eh, al mondo per quanto riguarda la loro antichità. Questi scritti religiosi dicono o tu o re ti convertirai in una stella nel regno di Osiris in Orione per diventare appunto una stella attraversando la via lattia per poi appunto arrivare in Orione. Pensate, oggigiorno gli gnostici dicono esattamente queste cose, quindi voi vedete da dove gli gnostici, gnosticismo prende tutto questo. Praticamente tutto questo viene dall'antico Egitto. Questo è molto importante perché c'entra pieno con tutti noi. Bene, quindi il culto centrale egizio consisteva nel, nello scoprire come avveniva la trasformazione, la trasfigurazione, per poi andare in viaggio nell'aldilà, quindi attraversare la via Lattea, attraversare la morte e entrare a far parte in questo regno chiamato appunto il regno di Osiris. Bene, quindi il tutto veniva fatto attraverso riti di iniziazione e era fondato su sentimenti mistici. Bene, erano stati iniziati a non parlare mai di tutte queste cose, guai se parlavano di tutte queste cose e quindi la loro descrizione doveva essere totale e assoluta. Infatti oggi la massoneria, che fonda tutto su questo, ecco perché Albert Pike ebbe a dire la massoneria è gnostica al 100%, certo, perché è gnostica al 100%, perché l'antica eh, civiltà egizia era gnostica al 100% e fondava il tutto sulla massima segretezza appena la morte. Bene. Quindi tutti questi cercavano la verità e lo facevano appunto come fanno ancora oggi gli gnostici, che sono quelli che ancora oggi continuano a portare questo pensiero qua. Mo lasciamo stare gli gnosticini che non ci interessano, ma i grandi gnostici, quelli che controllano il mondo, che dicono di essere massoni, in verità tutto questo c'è sempre stato attraverso questa, questa corrente qua, che è appunto la filosofia, la filosofia egizia che altro non vuole essere che la filosofia gnostica, molto importante. Loro si vanno a schierare o si vorrebbero nascondere dietro nulla. No, ma tu devi capire la parola. Ma tu mi vuoi insegnare a me la parola greca? Tu mi vuoi insegnare a me il greco? Ma lascia stare. Pensa, pensate a, a sappare la terra. Lascia stare. Allora, qui non si tratta di sapere quello che significa in greco. Qui si tratta di capire il succo il succo il succo è questo chiamalo come ti pare chiamalo gnosi chiamalo conoscenza chiamalo come ti pare di fatto l'uomo è salvezza a se stesso punto la gnosi dice l'uomo è salvezza a se stesso aristote ehm, socrate diceva l'uomo è salvezza a se stesso cercava la verità dentro di sé l'uomo è dio punto e da dove ha preso tutta questa grande filosofia questo grande sapere questo grande uomo erudito non ha fatto altro che fare un copia e incolla su quello che appunto erano gli Egizi, quindi non ha fatto nulla di eh, eccezionale o di straordinario e così via discorrendo. Gli Egizi, a loro volta, che cosa hanno fatto di straordinario su, per quanto riguarda il pensiero esistenziale, ma non hanno fatto nulla perché una persona si presenta a te, e ti dice io sono Dio, io ho la salvezza dentro, che la posso trovare solo io, ma attraverso dei riti di iniziazione. Bene, e così via discorrendo. Bene, poi un domani, quando morirò, attraverserò la Via Lattia e andrò a incontrare eh, Osiris per entrare a far parte della costellazione di Orione e sarò una stella, questo era eh, so soprattutto per il faraone. Benissimo. Quindi dovevano imparare ad accendere questa scintilla interiore. Bene. Ora, che cosa succede? Imparando a accendere questa scintilla interiore, scintilla della divinità, ok, lo si faceva come diceva appunto Socrate attraverso il dialogo. Quindi bisognava fare il dialogo interiore. Questo dialogo interiore veniva denominato il linguaggio degli dèi. Bene. Ora loro dicevano: si facevano anche loro la domanda del milione, no? Loro di dicevano: se noi siamo parte del cosmo e lo siamo. Dobbiamo comunicare con questo. Ora, la domanda del milione è come possiamo comunicare con il cosmo? Risposta, sentendo il linguaggio del cosmo. Quindi dobbiamo imparare a capire il linguaggio delle stelle, il linguaggio del vento, il linguaggio della luna, il linguaggio della fertilità della terra e così via discorrendo. Quindi sta gente qua passava le giornate a ascoltare okay, il cosmos come parlava. Quindi si metteva a ascoltare le stelle, si metteva a ascoltare il vento, si metteva a ascoltare la luna, si metteva a ascoltare la fertilità eh, della Terra e ancora oggi continuano a fare le stesse cose, ok? Quindi abbiamo i massoni che fanno le stesse cose, i rosa croce che fanno le stesse cose, gli gnostici che fanno le stesse cose, gli gnosticini che fanno le stesse cose e così via discorrendo. Si mettono a ascoltare le stelle, guardano le stelle dice «Stella!» Stella d'Oriente, parlami di te. Bene, ora tutto questo ha portato eh, a far sì che nascesse eh, il, il, la scrittura sacra, perché da qui poi si è passati a, come dire, a costruire, diciamo, coniare la scrittura sacra attraverso simboli. Quindi questi simboli avevano praticamente, eh, albergavano in sé, questi simboli, una potenza. Quindi la lettera acquisisce potenza. Ecco qui che ci ricolleghiamo un'altra volta alla triade eh, greca, appunto Socrate, Platone e Aristotele con la metafisica, quando la parola acquista potenza. Potenza. ora però qui è la lettera che acquista potenza e acquista sacralità cosa ci ricorda questo ci ricorda gli ebrei pseudo messianici e gli ebrei diciamo non messianici ma che eh, perseguono il giudaismo che appunto adottano la cabalà la cabalà l'abbiamo già detto dice che le 22 lettere ebraiche hanno una energia e questa energia è potente può concretizzare tante tante realtà può comunicare con il mondo dell'aldilà può addirittura ordinare ai demoni agli angeli e quant'altro di fare ora una cosa ora l'altra cosa bene questa cosa no, da, da dove l'hanno presa gli ebrei dice dalla cabalà e la cabalà da dove l'hanno presa dall'antico egitto infatti gli ebrei sono stati schiavi in Egitto e quando sono usciti fuori dall'Egitto sono usciti fuori con le idee dell'Egitto con la stregoneria dell'Egitto e così via discorrendo e in Egitto appunto loro hanno eh, disegnato questi 780 caratteri ok? Questi, questi geroglifici che ogni geroglifico aveva una determinata forma e un determinato potere in virtù di questo potere questo, eh, questi, questi simboli potevano appunto comunicare con, con l'aldilà, muovere potenze, ottenere delle cose e così via discorrendo. Ecco qui che si giunge a un dio con la D minuscola chiamato Totte, chiamato appunto in molte maniere, ovvero il dio della luna, il dio della sapienza, anche il dio della scrittura appunto, ovvero il dio del tempo, il dio della magia, il dio della matematica, il dio della geometria e così via discorrendo. Bene, poi più avanti con il tempo Osiris, non verrà più chiamato Osiris, ma verrà chiamato Seraphis. Quindi gli gnostici moderni non sono altro che eh, il proseguo di tutto questo scempio. Infatti se tu senti parlare, un ognostico di oggi ti dirà, con parole diverse, ma ti dirà esattamente tutto quello che abbiamo detto finora. Ti dirà che la verità si trova dentro di te, ti dirà che l'unica cosa che conta, come dire, è trovare la scintilla divina dentro di noi, che dentro di noi alberga la divinità, che praticamente la parola scritta non conta, ma l'unica co cosa che conta è la parola, appunto perché c'è differenza poi, no? Perché tra gli ebrei cabalistici eh, e gli ignosi, ovvero non c'è differenza ma te la infiocchettano, perché gli ignosi ci dicono no, la parola scritta non conta, gli ebrei dicono no, no, conta, c'è la Torah, sì, ma a parole conta, perché poi de facto non conta, perché a fianco alla parola scritta, che è la Torah, loro ci mettono altre parole, tra cui il Talmud e la Kabbalah, che non sono altro che riti di iniziazioni, eh, chiamare i demoni, attivare il mondo dell'altilà, e così via discorrendo. Bene, praticamente l'ognosticismo dice assolutamente non c'è bisogno di conduttori, di far parte di una chiesa, non c'è bisogno di evangelisti, non c'è bisogno di pastori, assolutamente, non c'è bisogno di nulla. Guai, ecco perché loro odiano qualsiasi ministero pastorale evangelista o di qualsiasi altro genere, o una struttura, un far parte di un gruppo, no, assolutamente no, per loro l'unica cosa che conta, l'unica cosa che vale, è l'individuo singolo guardare dentro se stesso, poi quando loro si riuniscono, perché si riuniscono, ma ciascuno riguarda se stesso. Poi, secondo le esperienze che fanno, se le raccontano e poi fanno un minestrone, anche là dove le esperienze sono contrastanti, loro comunque, come dire... Uno dice, è così, l'altro dice, ma eh, pe, la mia esperienza è completamente diversa dalla tua, va contro la tua, ma loro le accettano tutte e due. Quindi non hanno una, una linea ben defini, de, definita, salvo il fatto che vogliono distruggere la Bibbia, utilizzando alcuni passi biblici per poi andare a distruggere tutto il resto, tutto il contesto. Bene, quindi. L'ognosticismo attuale, in poche parole, non è altro che l'antico culto egizio, ma cristianizzato. Quindi noi abbiamo due, eh, no, una rappresentazione fatta in pietra, eh, che risale al II secolo d.C., dove troviamo come i primi gnostici stavano eh, facendo... Eh, un culto egizio tutti vestiti in, diciamo con i costumi egizi e stavano appunto eh, portando avanti questo culto con le figure di Osiris di Iside eccetera eccetera eccetera bene se io leggo Geremia ve lo vado a leggere Geremia 7 Geremia 7 verso 18 Dice I figliuoli ricolgono le legne I padri accendono il fuoco Le donne intridono la pasta Per far delle focacce alla regina del cielo E per fare offerte da spandere ad altri di Per dispettarmi Ecco qui che appunto eh, Questo culto a questa Isis sempre stato molto antico e sappiamo appunto da chi gli ebrei lo hanno, lo hanno appreso appunto da questi antichi egizi, egizi, gnostici e quant'altro. Puoi vedere anche Geremia 44 dal 17 al 19. Nel 1460, come già detto prima, a Firenze un monaco, mandò a Cosimo dei Medici, che era un banchiere e quant'altro, una serie di scritti. Ora, questi scritti erano del, um, trattavano le scienze ermetiche. Ora, se tu vai a vedere di cosa parlano queste scienze ermetiche, le scienze ermetiche non fanno altro che riprendere tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi ci portano nuovamente il discorso della filosofia gnostica egizia, para, para, para, ora, quindi col Diotote, la scrittura, e, insomma l'agnosi dentro di noi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, in quel momento Cosimo dei Medici stava facendo tradurre eh, Platone. Quando si trova davanti a questi eh, scritti, blocca subito i lavori e dice Alt là, mi raccomando, traducete immediatamente questa roba, voglio vedere di che si tratta. Una volta appunto eh, tradotta, uscì fuori che si trattava delle scienze ermetiche, Bene ispirati sull'antica sapienza egizia, il dio Totte, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, nei successivi 200 anni, barra, 300 anni, tutto, tutte queste scienze ermetiche ok attecchirono in tutta quanta l'Europa e soprattutto anche in tutta quanta la penisola italiana. Tanto fu, tanto fu popolare che perfino Babba Borgia decorava i suoi appartamenti con dipinti di Osiris e di Isis o Iside, e eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, veniva considerato molto più importante di Mosè, della Bibbia, tutto quello che riguardava questo mondo, eh, diciamo, filosofico-gnostico eh, egizio. Quindi, troviamo altre situazioni simili, oltre agli appartamenti del Borgia, anche nella cattedrale di Siena, dove ci sono dei dipinti eh, di Ermeste e il dio Totte, i quali consegnano la sapienza di Egitto e la fenix della creazione dell'antica Eliopoli. Bene, quindi tutti i papi a questo punto inizieranno a spandere per tutta Roma simboli dell'antichità egizia, e obelischi per tutta Roma. Ecco perché a Roma siamo pieni di obelischi, siamo pieni appunto di obelischi egizi. Paradossalmente poi la stessa Chiesa Cattolica comincerà a perseguitare l'ermetismo, un esempio classico perché poi gli sfuggì la cosa, diciamo, dalla mano, e il loro potere fondava su determinate situazioni quindi non gli andava più bene questa libertà quindi lo cominciano a perseguitare e abbiamo il famoso caso del frate domenicano Giordano Bruno dove appunto qui a Campo dei Fiori a Roma c'è la sua statua e lo torturarono, fecero in maniera che ritrattasse ma questo qui tanto entrò in questa dottrina ermetica che eh, rinnegò la Trinità, rinnegò tutto questo frate e alla fine insomma fu, eh, fu eh, ucciso eh, in modo eh, atroce. Bene, quindi con il tempo poi dal 400, dal 1460, al, intorno al 1700, quando appunto la massoneria viene ufficializzata, i Rosa Croce e tutto quanto, tutti questi, Rosa Croce, Massoneria e quant'altro, prendono in mano questo ermetismo, in, in, come, come dire, ovvero lo, ecco perché io dico sempre fate caso allo gnosticismo è l'ognosticismo il nemico numero uno, è l'ognosticismo che crea la massoneria, è l'ognosticismo che crea i, i, i, i rosa croce. Non è al contrario, il nostro nemico è l'ognosticismo. Oh, con questo non sto dicendo che i massoni non sono nemici della croce, certo, ma i massoni sono, sono hanno tutto questo. Il massone dice... Noi non siamo uguali, io sto su un piano superiore, io sono un iniziato, io ho trovato la scintilla dentro di me e l'ho accesa, e sono una divinità, sto su un altro pianeta, io ho la conoscenza o la salvezza dentro di me. Ecco perché la massoneria ha la piramide, ecco perché sulla piramide c'è l'occhio, la piramide ha a che fare con l'antico Egitto, L'occhio, che tutto lo vede, è l'occhio di Osiris, che si trova sopra la piramide ed è staccato. Perché è staccato? Perché sono tanti, perché la conoscenza è staccata da questo mondo, ma anche il loro capo non è di questo mondo. Sappiamo tutti chi è il loro capo, è quel maledetto serpentaccio chiamato Satana. Bene. Il nuovo ordine mondiale, e così via discorrendo, lo stesso Napoleone verrà iniziato sotto la grande eh, piramide egizia. Bene, Loro dicono, i grandi magnate del mondo, okay, che praticamente loro stanno aspettando che arrivi il nuovo Horus e che questo nuovo Horus si possa incarnare. E stanno facendo del tutto perché questo si concretizzi. Sappiamo tutti che verrà questo nuovo Horus, ma noi lo conosciamo per il suo vero nome, l'anticristo, la bestia. Quindi gli ebrei eh, pseudomessianici, gli ebrei eh, ortodossi che maneggiano tutta questa filosofia egizia con la Kabbalah, ricordiamo che la Kabbalah viene da lì insieme al Talmud, okay? che maneggiano tutto questo, loro anche stanno facendo il tutto per affrettare la venuta del loro Messia. Ma loro sanno perfettamente che si tratta di questa figura emblematica, appunto, che noi conosciamo come l'anticristo. E verrà, e come se verrà, la Bibbia ce lo dice, verrà e come. E questa gente qua se lo sta prendendo molto in serio tant'è che ha costruito città intere come Washington con tutti questi simboli pensate che strapotere che c'ha questa gente cioè qui non stiamo parlando di quattro paninari scusate il termine con tutto rispetto per i paninari ma qui non si tratta dei quattro paninari qui si tratta dei uomini più potenti del mondo che governano il mondo e che hanno sempre governato il mondo perché il mondo viene governato dal principe del presente secolo e al potere, ai governi, ci metti i suoi figli. Infatti noi non siamo del mondo, quindi noi non governiamo il mondo, noi dobbiamo governare noi stessi. Oggi noi siamo re e sacerdoti, ma re sono noi stessi, per governare noi stessi, ovvero per crocifiggere la nostra carne, come dirà la scrittura, per uccidere la nostra carnalità, per mortificare gli atti del corpo ed essere santi a Dio, poi un domani, quando il Signore tornerà per la seconda volta, allora noi torneremo con Lui e governeremo con Lui anche sugli altri e sul mondo. Ma questa è una seconda fase, infatti noi, il mondo, sta aspettando la seconda venuta di Cristo. Infatti, come è venuto una volta, tornerà anche la seconda volta, due sono le venute del Signore. A proposito, ci sono dei bugiardi antidrinitari, che mi mettono in bocca parole come se io chissà quante venute del, del Signore proporrei. Ci sono due venute, la prima è già venuta e poi aspettiamo la seconda. Il rapimento della Chiesa non è una venuta, anche se si dice in gergo la venuta di Cristo, ma è un modo di dire che usiamo un po' tutti, anche in maniera sbagliata, però le, la, le venute sono due, oppure altri che mi metto, o dicono dove sta scritto de, di tutte le resurrezioni che menzioni tu, nella parola di Dio, scusate per la piccola parentesi, ma è molto semplice, I, quando ci sarà la resurrezione dei morti, risusciteranno i morti, poi ci sarà il millennio. Domanda, quelli che moriranno nel millennio, Ok, ci sarà qualcuno che morirà nel millennio? Uno? Ci sarà uno? Uno che morirà nel millennio? Uno ci sarà che, che morirà salvato in Cristo? Oh, quando, risorge, quando risorgerà? Ecco qui che già ne troviamo due. Non è che c'è una scienza. Poi, quando si arriverà alla fine del millennio, che finirà il cielo e la terra, il primo cielo, quelli che saranno viventi, che saranno giusti quei pochi, Dovranno essere trasformati i loro corpi o entreranno poi nell'eternità coi corpi di carne? Ecco, qui che ce n'è altro. Ecco, quindi già ne troviamo almeno più di una, che poi fanno tutte parti della prima, perché due sono le resurrezioni. La prima e la seconda. La, se la seconda è quella degli morti, degli dannati, e la prima de dei, dei salvati, dei salvi, no? Ma la prima è composta, come possiamo vedere. Quindi... Che dice, ma quel, intanto già ne troviamo più, più di una composta. Poi, siccome la scrittura dice che quando risusciteranno nel rapimento della Chiesa, risusciteranno i morti in Cristo, lo, lo, lo dice nel nero su bianco, risusciteranno i morti in Cristo. Ecco. ecco qui che io vedo, secondo me, che i morti in Cristo sono una cosa e i morti nell'Antico Testamento Salvati sono un'altra cosa, poi lì possiamo anche vederla in maniera diversa, non è questo. Quindi, antidrinitari, voi non capite nulla, siete come gli gnostici, siete capre, quindi io con voi non ci parlo. Bene, quindi questa gente se lo prende molto in serio quello che sta facendo, ecco perché siamo arrivati dove siamo giunti, benedetto il santo nome del Santo Signore, bene. Ora tutto questo discorso qua che la verità si trova dentro di me e che io sono la via a me stesso è entrata nella chiesa evangelica. Un movimento su tutti è il movimento apostolico o il movimento pseudomessianico. Abbiamo visto tanti apostoli Porrello, incontro Maldonado, Guglielmo Maldonado e chi più ne ha più ne metta, Casluna più ne ha più ne metta che loro dicono non è la parola scritta ma è la parola rivelata la parola rivelata ecco qui è questa e da dove viene questa parola rivelata dove la vanno a cercare dentro il cuore quindi loro proprio l'hanno detto abbiamo mostrato anche i video loro dicono che noi dobbiamo loro dicono che si dovrebbe accantonare la parola scritta per seguire la parola rivelata. Che cos'è la parola rivelata? È la verità dentro di te. Da dove viene questa roba qua? Questa roba qua viene dall'antico Egitto, prosegue per i filosofi greci, continua con i gnosticini, gnostici, eccetera, Arriva con prosegue ancora con ro Rosa Croce, Massoni, Templari e batte la pesca e... Oggigiorno ormai si trova ovunque, persino dentro la chiesa di Gesù Cristo, che si fa chiamare chiesa di sana dottrina. Quindi quando voi vedete gente che vi propone come i pseudo messianici, che vi propone la cabalà, vedi Daniele Salamone che vi propone la cabalà, no? Ma noi prendiamo il bene, lasciamo il male. Sì, prendiamo il bene e lasciamo il male, dico solo questo, vedete voi. Noi prendiamo il bene, lasciamo il male, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, noi, ok, vi mettiamo, come dire, in guardia. Non, non è questa la verità biblica. La Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che la verità è Gesù Cristo. E adesso lo vedremo in maniera molto più dettagliata. Vedi Benichin con, uh, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, è scritto in seconda, Tessalonicesi ca capitolo 2. Allora, lo vado a cercare nella mia Bibbia, seconda, se non, lo, non escesi, capitolo 2, verso 4, parlando dell'anticristo non solo, ma anche dei nostri giorni, perché questo verso già si è adempito, che l'avversario, l'avversario che già oggi c'è, lo spirito dell'anticristo, l'avversario, si innalza sopra chiunque è chiamato Dio divinità soprattutto la verità e quindi soprattutto si innalza sulla parola di Dio tal che siede nel tempio di Dio come Dio mostrando se stesso dicendo che Egli è Dio ecco qui l'agnosi ecco qui che l'avversario ti propone questo oggi e ti dice non la parola dal pulpito non la parola scritta ma la parola rivelata e la parola rivelata si trova dentro di te questa roba qua l'avversario gliel'ha introdotta nelle, nelle menti contorte già a Abantico ai vecchi egizi. Infatti poi dirà Paolo nel verso 5 «Non vi ricordate voi che essendo ancora fra voi io vi diceva queste cose?» Ora voi sapete ciò che lo ritiene, che è la Chiesa, a ciò che egli sia manifestato a suo tempo, quindi dovrà essere manifestato, ma attenzione, perché poi prosegue e dice nel verso 7, ma fin da ora già è in opera il mistero dell'iniquità. Ecco qui che questo ci ricollega a prima Giovanni, capitolo 2, verso 18, quando parla dell'anticristo, dice deve venire, ma già è qui. Allora, deve venire o già è qui, tutte e due. Deve venire l'uomo, ma lo spirito è già qui e qui è uguale, quindi il verso 4 già è in atto, già è in atto il verso 4, è entrato con l'apostasia. È molto chiaro per chi lo vuole accettare, chi non lo vuole accettare, chi dice che passerà qui la grande tribolazione, accomodatevi, io non vi posso dire altro. Quindi noi abbiamo questa gente che vuole travisare il consiglio di Dio dicendo la menzogna. Vi voglio leggere quello che è scritto in Proverbi, capitolo 10, verso 18, dice che chi copre l'odio o chi lo va a dissimulare l'odio mente, quindi chi mente odia. Quindi, quando, qua, quando questa gente qua, i massoni, i gnostici, i, i rosa croce, i nemici della croce, gli antidemnitari, vengono a voi e, e vi mentono, da qui riconoscete che in loro non vi è amore. Perché chi ama dice la verità al suo prossimo, non può mentire. Quindi, quando uno ti dice la menzogna o la mezza verità che la mezza verità è peggio ancora della menzogna te lo ripeto le mezze verità sono peggio della menzogna perché la menzogna pura la riconosci la mezza verità no la mezza menzogna no è più difficile quindi vi portano un po di verità in mezzo a un po di menzogna e te la infiocchettano quindi ti parlano ora di una cosa ora di un'altra andando a spianare poi tutto il resto, o almeno così vorrebbero fare. Che ne so, l'esempio palese, loro dicono, quello che conta è l'amore. Loro non hanno amore, i cristiani non hanno amore. I cristiani non hanno amore. Ma come? L'amore è il fondamento della fede, però. L'amore è il fondamento della fede altro che la fede non annulla l'amore, al contrario, crea l'amore. Sì. Quindi loro annullano la fede. La fede in che cosa? Nella parola scritta. Senza parola scritta non c'è fede, altrimenti in che cosa credi? Loro stessi hanno la parola scritta, perché dicendo quello che conta l'amore, da qualche parte ci deve essere scritto che questa è la regola. Ecco, anche se non lo scrivono, comunque de facto, Creano una sorta di scrittura dove c'è scritto appunto che quello che conta è l'amore. Quello che conta è la fede. Noi siamo salvati per fede. La fede produce che cosa? Le opere. Le opere producono amore. E tu, e tu, tu no. Cos'è l'amore? Vogliamo limitare l'amore a che cosa? Come dicono i cattolici. Noi diamo da mangiare ai poveri, voi date da mangiare ai poveri. Avete il 5 per mille, oh, no? dove prendete miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, di tutti questi miliardi, loro stessi le dicono queste cose. Sì e no, il 5% va destinato ai poveri, il restante se lo pappano loro. Il Vaticano ha talmente tanto oro, denaro, eccetera, che potrebbe la fame del mondo. La potrebbe far sparire. Wow! Già, ma la colpa del male del mondo è degli evangelici. Eh sì, è di noi. Noi siamo i colpevoli. Benedetto il santo nome del Signore. Quindi, attenzione, questi odiano, quindi mentono, annullano la fede e dicono Voi, praticamente Volete racchiudere il tutto in, in dei dogmi, in quattro dogmi. Ora, vi voglio far ragionare un attimino, cari eh, fratelli e amici, che avete l'intelligenza del Signore. Non si tratta di dogmi assolutamente, tanto i dogmi sono precetti umani, ma qui non si tratta solo di comandamenti. Si tratta di una cosa che è completamente diversa, senza annullare i comandamenti. Ora ve lo spiego. Qui si tratta della storicità. Vi voglio far ragionare. Ragiona. Ah, Signore apri la mente, Padre, nel nome di Gesù benedetto in eterno. È la storicità, cioè è quello che è successo, che i gnostici, i massoni, che poi so tutt'uno, i rosa croce, vogliono annullare la storicità, cioè è il fatto reale compiuto, avvenuto, or sono 6.000 anni, che c'erano due uomini, uno si chiamava Adamo, l'altro si, si chiamava Eva, questi, queste due unità, questi due esseri umani, hanno compiuto un atto chiamato peccato, che è la trasgressione della legge, nel momento in cui hanno compiuto appunto questo atto, mangiando il frutto proibito, il peccato è entrato, da questo momento è entrata la morte. Se io non credo a questo, che il Signore mi ha rivelato attraverso la sua parola e vado a rifiutare questo, vado a rifiutare questo credo, quindi vado a rifiutare questa fede come fa il giudaismo, il falso pseudo messianismo che dice che sono tutte storielle che non, non sono vere, e io non credo a questo, praticamente io vado a dire al Signore, il creatore del cielo e della terra, che Lui mi ha scritto un libro pieno di menzogna e che mi ha mentito. E sto infangando il nome del Signore. Ma non è tutto qua. La storia continua. C'è un piano di salvezza. Questo piano di salvezza si va a concretizzare man mano nei secoli nei millenni. C'è tutta la storia, Abramo, Isacco, Giacobbe, il popolo di Israele, l'entrata in Egitto, la fuoriuscita in Egitto, i 40 anni nel deserto, l'entrata nella terra di Canaan, la discendenza davidica, le promesse, i patti di Dio, i sei patti di Dio veterotestamentari, il settimo patto neotestamentario, antico e nuovo testamento, nasce il figlio di Dio, il figlio di Dio si incarna e che cosa fa il Figlio di Dio? Ci porta la conoscenza del Padre, la conoscenza dello Spirito Santo, la sua conoscenza, la propria conoscenza. Lui si rivela come colui che è l'Eterno, che è sempre stato, colui che ha creato ogni cosa e che tutto sussiste in lui e per lui. E poi dirà, se tu credi in me, tu vivrai. Se tu osservi la mia parola, tu vivrai. Quindi qui non si tratta di, di dogmi umani o di sterili comandamenti come ce li vorrebbero far eh, vedere, ma si tratta proprio di credere in tutto quello che è successo, tutto quello che ha detto e tutto quello che ha comandato. Se io non credo in questo, amico mio, sì, no, no, cioè chi dice che tutto questo non è vero sta mentendo e è lui che non ha amore. Ha voglia di dar da mangiare agli poveri? L'abbiamo sempre fatto. Noi religiosi siamo i primi che facciamo tutte queste cose. L'abbiamo sempre fatto. Io ho avuto 11 anni là. Lo, la onulus. Tu mi vuoi insegnare a me a fare del bene agli altri? Tu. Tu. Pff. A voglia di mangiare carote? A noi ci vuoi insegnare a noi a far del bene agli altri? Ma state zitti, cammina. Ma andate a sapare la terra, che è meglio. Con tutto rispetto per chi sapare la terra. Non è questo, è solo una battuta. E così via discorrendo. È scritto... Allora... Ops, ho fatto un... Un guaio fatto. Vabbè. Allora, è scritto in Giovanni... Eh, è scritto... È proprio vero, guarda. Proverbi 10, 18. Chi odia, mente. Chi mente, odia. Allora, è scritto in Giovanni... Giovanni 14, Giovanni 14, 24, dice Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è la mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Ecco qui la Trinità. Se noi non crediamo che c'è un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo, noi non abbiamo amore. Se noi insegniamo una parola diversa, noi non abbiamo amore. Se noi non crediamo alla parola di Dio e non osserviamo la parola di Dio, e non insegniamo a osservare la parola di Dio, noi non abbiamo amore. Giovanni, capitolo 10, verso... 37 dice allora Uh -huh. Allora, ehm Mh. No, Lo vado a cercare. Allora. Eh Matteo 10:37, sì. È Matteo 10:37 Non Giovanni, ho sbagliato, perdonatemi. Matteo 10:37, ho fatto un errore, sbagliare umano. Allora. Matteo 10:37 che io alle volte leggo una cosa. Dice chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Ora il fatto che io amo Dio più di mia madre e mio padre, domanda, la scrittura dice che non dobbiamo amare padre o madre? No, è uno dei dieci comandamenti. Vedete, gli gnostici, i massoni, i rosa croce, come mentono. Quindi voi che seguite queste dottrine di Baal, gnostiche, considerate che il Vaticano, il papato, segue cioè, tutti i simboli egizi e segue proprio questi culti egizi, gnostici, massonici rosacrociani e così via discorrendo quindi se voi vi trovate in questi mondi e non uscite dirà eh, Apocalisse capitolo, leggi tutto Apocalisse 17 e 18 esci, eh, esci o popolo mio da Babilonia se voi non uscite voi non vedrete la vita eterna si tratta non di seguire ciecamente dei, dei dogmi che non sono dogmi, parola di Dio, ma si tratta di credere. Ha voglia di... Ha voglia a tergiversare o a far dire agli altri quello che non sono. No, cari fratelli, no, cari amici, fuggite da questa gente. Noi ve lo diciamo, noi ancora una volta vi abbiamo mostrato qual è il vero volto dell'ognosticismo. Il Signore sta parlando. Fuggite da tutti questi movimenti pseudomessianici, apostoli, pseudoapostoli e quant'altro. Fuggite, uscite. So che poca è la greggia, ma molto poca, molto poca, pochissima. Ascoltate quello che dice il Signore nella sua parola. Ascoltate attentamente, fuggite dagli antidrinitari, fuggite dai tutto amore di Catania, che infangano e ti, fanno, eh, ti dicono cose che tu non sei, che negano la Trinità, negano il battesimo nello Spirito Santo, negano questo, negano quest'altro. David Howard, uno dei tanti, è uno di questi che segue questi culti egizi, Sondergaard e quanti altri, Ultima Riforma Italia, siamo pieni, siamo fino qua. D'altronde molti non vogliono uscire perché hanno un ruolo, uno stipendio e quant'altro. Amico mio, dirà la scrittura, a che te giova, conquistare tutto il mondo se poi perdi l'anima. Io vi ho avvertiti, il Signore vi ha avvertito. Questo è stato il video, Dio vi benedica, grazie per essere stati con noi. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Pace a tutti quanti, se il Signore vorrà, ci si vedrà nel prossimo video programma. Shalom.